Oggi no, andiamo in Romagna, ma sì! Andiamo a fare quest'oggi i crescioni romagnoli! Ciao amici, vi sento particolarmente golosi, proprio con queste clip iniziali del video cioè avete proprio la bava alla bocca lo sento, lo sento ma fate bene ad averla perché questo piatto romagnolo doc che presentiamo oggi è proprio da incorniciare per la sua bontà crescioni o cassoni romagnoli cassoni lo dicono più che altro nella parte bassa della Romagna e questa ricetta è proprio super autentica perché me l'ha data una sdora doc romagnola Lalla, una mia carissima amica Davide, ciao questa è la mia ricetta mi raccomando falla bene perché io dopo ti giudico ti giudico e voglio un risultato perfetto. Mi raccomando, ti saluto, un bacione da Lalla, dalla Romagna. Ciao ciao! Che spero di non deludere. Io comunque ho già assaggiato, oh, infatti mi sono un po' pulito dal pomodoro. Ho oh, qua, guardate lo straccio. La camicia non è proprio l'indumento ideale da indossare quando li mangiate, non fate come me. Grazie appunto a Lalla vi so dire tutte le dritte, a da partire dall'impasto fino all'ultimo ripieno. E vedrete che uscirà una robetta che vi farà tanta compagnia durante l'estate e non solo come parte questa avventura questa avventura parte da un impasto fatto con pochi ingredienti quello della piadina no? quindi farina bianca doppio 00 io ho usato la 0, acqua calda perché così si scioglierà meglio lo strutto volendo sì lo potete fare anche l'impasto con l'olio extravergine però la tradizione lo vorrebbe con lo strutto e appunto per questo si usa acqua calda perché poi andrà a sciogliere lo strutto no il sale che faremo sciogliere direttamente nell'acqua cominciamo proprio ad impastare e aggiungiamo anche il lievito Mi raccomando, io uso il lievito ehm, Quello non vanigliato Comunque, oppure usate il lievito Per torte salate, quello istantaneo Comunque, quello non di birra, insomma <ride> Scusate Oppure potreste sostituirlo con il bicarbonato Alcuni fanno così, però Lalla usa il lievito Lei comunque tanta roba, è stata anche a Masterchef Sesta edizione, se non mi sbaglio Sì Comunque vabbè andiamo avanti, impastiamo, impastiamo, impastiamo per circa 20 minuti e poi teniamo l'impasto da parte, impellicoliamolo magari perché altrimenti si secca la superficie e dedichiamoci ad altro, dedichiamoci ai ripieni, ragazzi ne facciamo 4, alcuni tradizionali, altri invece rivisitati. Vi dico solo una cosa per i ripieni, eh, qua nel, nel video vi do le dosi dei ripieni per farcire 4 crescioni per ogni ripieno. Eh, se volete aumentare le dosi oppure mh, diminuirle, se volete comunque fare dei cambiamenti, sul blog trovate un comodissimo convertitore che vi permetterà proprio di cambiare le dosi e le quantità dei ripieni, così almeno siete più facilitati. Invece per quanto riguarda l'impasto, con queste dosi formerete all'incirca 10-12 crescioni. Il primo ripieno è quello più classico, alle erbe anzi alle erbette, facciamo un pochino più, eh? alle erbette. Erbe selvatiche, erbe comuni, potrete usare gli spinaci, potrete usare delle coste, delle bietoline, se volete puntare sulla parte, io ad esempio, vabbè, allora vi dico cosa ho fatto, sono andato nell'orto stamattina, e ho raccolto gli spinaci, ripeto, potete usare anche solo spinaci, ovvio che più arricchite no, il composto di erbe, meglio è. Io sono andato in un prato, ho trovato degli spinaci selvatici anche, ho trovato il silene, che è appunto questo... Erba, lo riconoscete proprio dal fiore Ho aggiunto anche del tarassaco Poca roba è di tarassaco Perché adesso risulta anche amarognolo Visto che è piuttosto grande Però visto che è cotto lo potete usare comunque Quindi ovviamente le erbe cosa dovremmo fare Le laviamo un po' Poi le sbollentiamo per circa due minuti in acqua Le scogliamo, Le raffreddiamo sotto un getto di acqua fredda E le facciamo rosolare ehm, Con un soffritto abbastanza ricco Perché la tradizione Poi potete anche evitare Vorrebbe un pochino di pancetta a cubetti non ho messa tanta perché io non voglio poi che le erbe perdano il loro sapore autentico la facciamo un po rosolare aggiungo poi un goccino di olio e uno spicchio d'aglio tagliato a metà senza l'anima che risulta più digeribile almeno e poi aggiungiamo le nostre erbette un po di sale un po di pepe facciamole saltare quei due tre minuti e sono pronte questo è proprio il primo ripieno il secondo ripieno invece lo facciamo con il pomodoro e la mozzarella un classico però sempre molto buono e soprattutto molto estivo aglio olio in una padella aggiungiamo la pastella di pomodoro un pizzico di sale un pizzico di zucchero per togliere l'acidità lo facciamo stringere molto bene lo vedrete quando è pronto perché non farà più le bolle di, di sugo cioè praticamente sarà talmente denso che non farà più non, scoppio, non scoppietterà più lasciamolo raffreddare tagliamo la mozzarella a e questo sarà l'altro nostro ripieno poi arriviamo all'altro ripieno una bomba melanzane tagliate a cubetti che facciamo rosolare in una padella con olio aglio e rosmarino pensate ci sta tantissimo poi fa molto romagna sale e pepe e facciamo andare insomma con un goccino di acqua magari fino a quando risulteranno tenere in accompagnamento a queste melanzane ci sarà una salsiccia rosolata io ho usato una salsiccia qua locale insomma sgranata e rosolata con un goccino di olio che così risulta bella croccantina comunque potete usare la salsiccia che preferite e del formaggio una caciotta andrà benissimo insomma fondente il quarto ripieno dolce per gli amanti del dolce e questo è veramente buono. Crema di ricotta, quindi ricotta che ho sbattuto con un sbattitore elettrico o con una frusta, accompagnata con della nutella e della granella di nocciole. Una volta che sono passate circa due ore di riposo dell'impasto, lo dividiamo in pezzi da circa. 70 grammi l'uno e cominciamo proprio a formare eh, un cerchio come se facessimo delle piadine ma poi ovviamente dovremo farcirli da crudi quindi erbette se volete fare quella all'erbette pomodoro mozzarella e origano per quella mh, per la versione un pochino più mediterranea altrimenti melanzane salsiccia e formaggio fondente per una versione più saporita e molto mh, golosa e poi crema di ricotta nutella e nocciole in granella se volete la versione dessert chiudiamoli bene aiutiamoci con una spennellata di acqua per sigillare bene la mezzaluna finite i bordi con l'aiuto anche di una forchetta per chiuderli al meglio e poi siamo pronti per cuocerli su una sul, sarebbe top avere il testo romagnolo quello non ce l'ho ho usato una classica padella antiaderente fiamma abbastanza bassa perché altrimenti brucia subito e una volta che da un lato sono dorati eh, ovviamente li giriamo ad una certa poi li metto in piedi proprio per cucinarli in maniera perfetta e poi sono pronti per essere tagliati adesso vi faccio godere un attimino con questa musica in sottofondo Io questi crescioni veramente li ho adorati, sono spettacolari, uno più buono dell'altro. Io spero che poi voi li facciate e, e se li fate e, e mi taggate su Instagram o su Facebook, I'm so happy. E poi su Instagram trovate anche altre ricette che qua su YouTube non faccio perché sono quelle super veloci, super rapide. Vi ringrazio, eh, ringrazio tantissimo Lalla, Te mando un bacione per avermi fatto imparare questa meraviglia e noi ci vediamo molto presto ragazzi con i, un nuovo video vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere tutta la ricetta scritta tutti i ripieni E poi anche altre ricette che ci sono su ci, Noi ci vediamo Adesso lo dico proprio con una vena romagnola Provo, non prendetemi troppo in giro eh, Noi ci vediamo alla prossima Ma no, sì, è stato molto molto bello Grazie, grazie, grazie eh, Lo dicono proprio in un modo Grazie, grazie Vabbè